Questo è un mondo molto diverso da quelli che si vedono normalmente. Qui e là ci sono anche dei segreti tutti da scoprire. Dobbiamo sbloccare questa casetta qui. E il primo segreto per poterla sbloccare è questo qua. Ce ne sono tre di chiavi e comunque in questo posto, in questo mondo... Ce ne sono tantissime di queste casette O comunque di questi segreti da sbloccare E li vedremo chiaramente Tutti o comunque tanti Adesso perché, non so, dipende Ce ne sono davvero tantissimi Ma sopra cos'è che c'è? Allora, questa sembra effettivamente una casetta molto normale Molto classica E ok, però qui Io noto una particolarità Che questa è la parte importante E questa è la parte dove si trova la chiavetta C'è appunto un ascensore Che porta a trovare la chiave per sbloccare appunto il segreto e qua ci sono dei mini giochi ah, vedete ci sono degli archi che si possono utilizzare chiaramente per probabilmente sbloccare quella porta lì dunque proviamo a centrare questi pulsantoni Ok si è sbloccato perfetto Tecnicamente qua funziona sempre così Ok Qua vedo che c'è un percorso di lava E lì in fondo vedo una chest Ed è questa la parte importante Dobbiamo stare attentissimi a questo percorso eh, Perché qua è un attimo che si cade Nella lava E poi è brutto perché si muore E non dobbiamo morire perché dobbiamo scoprire tutti i segreti più belli Vediamo un attimo che cosa si nasconde um, qui, però magari più veloce dai, per favore, più veloce, è che ho pauraissima di, di cadere nella lava, non vorrei mai, capito? Ehm, ok, ah, e qua c'è una chiave, allora, si va su, no, ok, si, sì, si va su, perfetto. Questo è stato solo il primo segreto di una lunga serie, ed è anche stato quello meno strano. Vediamo se funziona. Avete visto? Ora posso sbloccare questa porta, invece questa, ad esempio, non la posso sbloccare Ok, dobbiamo trovare le altre chiavi Vabbè, intanto questa è sbloccata, quindi la lasciamo così Adesso dobbiamo andare verso un nuovo segreto E io direi che lì ce n'è uno E quindi direi di andare a vederlo Allora, vedono i miei occhietti qui in vicinanza? Caspi, sta robo, scusatemi che stregoneria è, cioè... Beh, a sto punto direi di entrare all'interno di questo percorso. Qui sembra essere già, già svolto da qualcuno, in realtà. Come mai? Cioè, vabbè, nessuno è che mi lamenti, però... È... Ok, strano. Però ho trovato la Mastery Key, ok, andiamo a vedere. Andiamo ad aprire immediatamente quest'altra porta. Ok, ho aperto quest'altra porta. Adesso dobbiamo trovare un altro di questi segreti. Chiaramente questo è l'ultimo per poter sbloccare il questo max segreto, segreto super max grande, che tecnicamente dovrebbe essere questo. Qui ci dovrebbe essere tipo una meteora, cioè sembra che sia caduta una, una meteora, però di solito quando cadono le meteore non ci sono dei letti che portano in una strana dimensione, suppongo che sia la dimensione dei sogni questa. Gli alberi vedo che sono strani, ci sono alberi... Rosa, ma c'è stato un Enderman qua? Perché sembra. Perché sembra che ci sia qualcuno all'interno del mondo? Vabbè, io niente vado a cercare. Dove caspita dovrebbe essere quest'altra chiave? No, allora vedete che c'è qualcosa che non va. S Scusatemi, non sto impazzendo io, vero? Qua c'è una torcia. E qua ci sono dei, dei blocchi di legno piazzati... Oh, è la dimensione fatta così. Mi ero messo in viaggio per cercare la chiave e nel cammino mi sentivo osservato da qualcosa o qualcuno. Non so se era solo suggestione o il mio cervello aveva trovato qualcosa di cui non mi ero reso conto. Lì c'è una chest... Non so se è la chest della chiave. Se è la chest della chiave allora siamo fortunati e va bene così. Vediamo. Sì. Fai così. Perfetto, adesso ritorno indietro Ok, sono respawnato qua Adesso tecnicamente possiamo aprire finalmente questo segreto Aiuto Allora, cerchiamo di non morire già da ora Comunque è veramente intriga intrigante questo mondo È interessante e misterioso Cioè voglio capirne di più Perché evidentemente ci sono dei misteri che non conosciamo si è bloccato il mondo? Ma perché? Ah no, ok, perfetto, è ripartito, perfetto, ok Sembra che abbia caricato qualcosa o qualcuno <ride> Mi viene da dire, non lo so Ok, e, e quindi, a parte che non c'è per niente luce, quindi direi di fare così Ora qua, ci sono delle mele Qua, Eh, vabbè, ma scusate, ma non c'è niente Cioè, ho dei dubbi, non lo so, cioè Sembra che ci sia qualcosa in più Anche perché qua io ho sbloccato questa casa, ma non... Non mi sembra ci sia niente obiettivamente Iscrivetevi al canale, grazie, siete i migliori